Iniziamo anche oggi, taglia un po' l'immagine ma non troppo direi, ehm, siamo alla trasultima settimana dalla fine, quindi siamo agli sgoccioli in termini di argomenti nuovi che vogliamo affrontare perché dedicheremo quasi completamente le ultime due settimane a fare esercizi d'esame svolgendoli insieme quindi così abbiamo un po' di polmone diciamo, in cui ci, ci si esercita per l'esame, settimana prossima riprenderemo in mano bene le regole d'esame le modalità eccetera e poi faremo esercizi poi magari non dico che non diciamo più nulla di nuovo però tendenzialmente no invece il mio obiettivo per oggi in parte collegandomi a quanto abbiamo fatto la volta scorsa sulla concurrency quindi quest'ultimo diciamo, pacchetto di di argomenti ci serve per fare un pochino, no? un saltino di qualità, da applicazioni che tutto sommato hanno un'interfaccia minimale che può servire per eh, far funzionare un algoritmo, a qualche cosa che sia un pochino più usabile, no? tenga conto anche delle esigenze degli utenti. Allora, quello, il percorso che vorrei fare con voi oggi, almeno iniziarlo oggi, è questo. Ricordate che la settimana scorsa ci siamo lasciati su questa eh, applicazioncina che caricava il grafo, adesso io qui ho sostituito la versione veloce che lo carica in mezzo secondo, eh, però usando una modalità asincrona caricava le fermate, eccetera, eccetera. Questo è il punto a cui siamo arrivati la volta scorsa. Eh, non, ancora, non avevamo ancora agganciato alcun algoritmo al bottone di search, ma non ci vuole molto, tutto sommato. Ecco, che, il percorso che vorrei fare con voi è passare da questa applicazione a qualcosa di questo genere che è di fatto un'evoluzione in cui anche qua c'è la funzionalità di carica il grafo, sezione la fermata e poi il bottone di search ho deciso no, che mi dovesse calcolare i percorsi minimi a partire da questa fermata verso tutte le altre fermate, me li stampa qua sotto, ma i dati, e questo fin qua lo sappiamo fare, basta agganciare un algoritmo di ricerca di percorsi minimi al grafo che abbiamo appena costruito e stampare risultati in un'area di testo, questo l'abbiamo sempre fatto. Oltre a questo però, i risultati sarebbe anche bello vederli sotto forma di tabella, quindi impareremo a fare tabelle di dati, tra l'altro le tabelle sono, in JavaFX sono comode perché è possibile modificare dinamicamente l'ordinamento per cui l'utente può consultare i dati molto più comodamente che non da un elenco di testo e, idem, eh, costruire un grafico, in questo caso un diagramma a barre o cose di questo genere. Quindi, eh, come usare tabelle e grafici per rappresentare i dati. Tenete presente che se avete poi, un, tra l'altro, un processo di quelli che magari fa un calcolo molto lungo, è possibile, con lo stesso meccanismo della volta scorsa, aggiornare in modo asincrono il contenuto di queste tabelle o di questi grafici, quindi vedere un grafico che effettivamente si modifica seguendo, sarebbe stato bello farlo con i dati delle lezioni via via che arrivavano, eh, che si modificano, eh, diciamo così, in funzione di un processo che magari sta girando eh, in background. In questo caso sono dati statici, ovviamente vengono modificati nel momento in cui uno cambia la stazione, eh, cambia ovviamente il, dati, il risultato sottostante che viene visualizzato dal grafico e dalla tabella. Quindi il nostro obiettivo è quello di trasformare ciò che avevamo prima in qualcosa di più simile a questo. Eh, per farcelo stare tutti, qui ho messo un altro controllo, un altro pan pannello di JavaFX che è semplicissimo da usare, che ti permette di no, riusare lo stesso spazio con le linguette, con i tab famosi, cosiddetti, ehm, potendo appunto riusare lo stesso spazio per contenuti diversi. Ma non mi posso far vedere la soluzione, dobbiamo costruirla insieme. Allora, ehm, beh, primo passo, agganciamoci un algoritmo, nel senso che finora eh, abbiamo caricato il grafo e il bottone search non fa nulla della nostra applicazione, quindi calcoliamo queste distanze minime e poi impariamo a visualizzarle essenzialmente in forma diversa rispetto alla casella di testo. Allora prepariamoci, aprendo ci rimettiamo nelle condizioni della settimana scorsa, apriamo l'FXML, chiudiamo tutti i progetti perché non mi ricordo più di quale. E di fatto, i file che devo aver aperti sono l'FXML, più che altro per convincere Eclipse a guardare quando viene modificato, il controller e essenzialmente il modello, che sono i due file chiave su cui si regge buona parte del programma. Allora, eh... allora, la prima cosa che possiamo fare è aggiungere uno spazio per poter visualizzare i risultati per ora in forma testuale. Ok? Quindi calcoliamo le distanze e poi le visualizziamo. Ci aggiungiamo: noi abbiamo già qua una VBOX, quindi sotto è facilissimo aggiungere una text area come abbiamo sempre fatto, qua nella VBOX in coda la chiamiamo txt result magari, uh -huh. già che ci sono ne approfitto per allargare un pochino questa casella perché erano un po' sacrificate, quindi diciamo che la larghezza preferita sono magari 150, uh -huh. perché se no era antiestetica la cosa. Abbiamo questo, eh, qui si chiamava, vado solo a prendermi la dichiarazione della textarea da riportare nel mio controller. Mm, controller. Ok, allora, ciò che dobbiamo fare invece è implementare il metodo search. Adesso come prima istanza la possiamo implementare in modo sincrono cioè bloccante, poi vedremo se l'algoritmo è sufficientemente veloce lo lasceremo così, se l'algoritmo di calcolo fosse invece lento dovremo implementare in modo asincrono anche questo metodo cioè far partire l'elaborazione e poi visualizzare il risultato quando in modo asincrono mi arriverà l'evento di elaborazione terminata. Questo, Vediamolo, il primo passo è sempre No? Eh, farlo funzionare poi in funzione de della sua eh, complessità. Allora, eh, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere di fatto al modello di calcolarmi tutte le distanze di tutte le stazioni, distanze minime, di tutte le stazioni a partire dalla stazione che l'utente ha selezionato. Quindi il dato di partenza sarà la stazione selezionata dall'utente, il dato d'arrivo sarà, mi viene in mente una mappa, che associa ad ogni stazione, diversa da quella di partenza, un valore che è la distanza minima. La stazione, qual è la sua distanza minima. Poi volendo, oltre alla distanza minima, potremmo anche memorizzare i percorsi, ma per il momento non ne abbiamo bisogno. Quindi, io immagino che il controller parta da una fermata di partenza che chiamiamo start-stop e qual è la fermata di partenza? è quella che l'utente ha selezionato dove? ha selezionato nella casella di scelta che si chiamava, ce lo ricordiamo, box-stop quindi box-stop punto GetValue mi dà il valore correntemente selezionato. Quindi questo è il punto di partenza. Cosa voglio ottenere? Voglio ottenere una mappa che associa ad ogni altra stazione la sua distanza, distanza misurata, per ora il grafo eh, non è pesato, quindi la distanza sarà misurata in numero di fermate intermedie, non di minuti, non di chilometri. Dipende come costruiamo il grafo. E quindi eh, sarà un oggetto che vogliamo calcolare di tipo map che mappa a ogni stop una distanza. Mettiamo per tranquillità un double. Al momento, visto che queste distanze sono un numero di fermate, saranno tutti numeri interi però io lo predispongo double, se cioè dovessi modificare il grafo, tenendo conto anche del tempo di percorrenza o della distanza chilometrica, sono già pronto, con dei numeri reali. Quindi, ho una mappa che mi tiene conto delle distanze, e come faccio a ottenerla? Eh, me la faccio calcolare dal modello. Quindi immagino che il mio modello abbia un metodo... Eh, Calcola distanze a partire dallo start-stop attuale, dalla fermata attuale. Il lavoro del controller è poco altro che questo. Beh, ovviamente questa cosa qua la dovrò fare solo se l'utente ha selezionato almeno uno stop. GetValue funziona sempre tranne quando l'utente non ha ancora selezionato nulla nel qual caso restituisce null quindi ovviamente il metodo dovrò chiamarlo solamente se l'utente ha selezionato qualcosa quindi if start stop diverso da null faccio questo ok poi ci sarà da mettere in bella il risultato adesso concentriamoci un attimo sul calcolarlo questo risultato questo metodo calcola distanze sarebbe tanto bello averlo ma non lo devo fare io. allora andiamo nel modello facciamoci creare un metodo calcola distanze che a partire da uno stop di partenza restituisce una mappa di tutti gli stop con la distanza relativa questo avendo già noi costruito il grafo è relativamente semplice da costruire da calcolare perché basta usare uno degli algoritmi della JGraphT che sia in grado di calcolare le distanze uno a molti, no? single source, all paths, tutti i cammini che partono da una sorgente unica. Nella JGraphT, se andiamo a sbirciare tra gli algoritmi, Che sono nel package ALG, andiamo a prendere il Java doc che è sempre qui a disposizione, andiamo nel pacchetto ALG. Tra i vari algoritmi c'è il Berman-Ford che avevamo visto insieme, no, avevamo visto l'altro, Floyd Walsh. Scusate. Berman-Ford è un algoritmo che calcola tutti i cammini minimi, c'è il Diestra, e il terzo è il Floyd Warsaw, Cioè di tutti questi algoritmi, questi tre sono algoritmi di calcolo dei cammini minimi. L'algoritmo di Dijkstra, che è il più semplice dei tre, ha un piccolo difetto, nel senso che per come è implementato calcola il cammino tra un, grafo, un vertice di partenza e un vertice finale. Quindi nel nostro caso dovremmo richiamarlo più e più volte questo è proprio il costruttore del grafo. Quindi al costruttore devo già passare il vertice di partenza e il vertice finale. Eh, io che in questo momento voglio calcolare tanti percorsi, dallo stesso vertice di partenza a tutti i vertici finali, dovrei eseguire molte volte questo, cioè creare molti oggetti di questo genere, ciascuno cioè dei quali di fatto riparte da zero nel calcolo. Allora, questo algoritmo DICE va bene per come è stato implementato, anche se l'algoritmo di per sé ha la potenzialità di calcolarli tutti, ma per come è stato implementato qua, si ferma appena trova il vertice d'arrivo che gli interessa. Quindi non ci va bene. Noi sappiamo già che Floyd-Warshall li calcola tutti, tutti i punti di partenza per tutti i punti d'arrivo, quindi aveva una complessità, e via al cubo, avevamo visto la volta scorsa, N nel cubo, quindi è troppo. A noi non serve calcolarli tutti, perché il punto di partenza ce l'abbiamo fisso. E chi rimane? Rimane Bellman Ford, che se vado a vedere come è costruito, nel costruttore mi chiede solamente il vertice di partenza. Allora, effettivamente costruisco una classe Bellman Ford, short, spat, eh, passando il vertice di partenza, e questa mi calcolerà... No? eseguirà l'algoritmo una volta sola a partire da quel vertice di partenza e poi potrò interrogarlo per avere tutti i vari percorsi relativi ai vertici d'arrivo. Quindi ci vuole sempre un attimo di ragionamento per capire qual è, per arrivare all'algoritmo di disposizione, quello che fa meglio al caso nostro o nel caso sfortunato, se non ne troviamo nessuno, bisognerà mettersi lì e farsi. Ma per il momento questo mi sembra che vada bene. Per Manford, da questo punto di vista, la libreria JGraphT è un pochino vacillante, nel senso che poi ogni algoritmo, se andate a vedere come si è evoluta nel tempo, sono persone diverse che hanno detto, ah io ho implementato questo, lo vuoi? E l'hanno aggiunto alla libreria. E quindi chi ha coordinato, diciamo così, lo sviluppo del progetto, non è stato molto rigido sulle interfacce. C'è una coerenza forte sulle strutture dati di base, ma sugli algoritmi c'è abbastanza variabilità in funzione di chi l'ha implementato proprio sul, sull'interfaccia però ci accontentiamo eh, giusto, già che abbiamo il javadoc aperto una volta che la, la classe Bellman-Ford mi calcola i cammini minimi, che cosa posso fare? cioè qual è l'informazione che ne posso ottenere di rimando beh effettivamente vediamo che abbiamo tre metodi di cui due in realtà sono quelli che ci servono, get cost vertice d'arrivo, oppure get path edge list, vertice d'arrivo. Quindi il vertice di partenza l'abbiamo fissato quando abbiamo costruito l'oggetto. E poi per un certo vertice d'arrivo possiamo chiedere alla classe dammi il costo, la distanza, per arrivare a un certo vertice d'arrivo, oppure dammi proprio l'elenco degli archi, cioè il cammino, il percorso. A noi servirà questo. Per ora, il costo. l'altro metodo, vedete che è un metodo statico quindi come dice lui è un metodo di comodità se, vuoi, se hai già un grafo e vuoi trovare il cammino tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo anziché crearti l'oggetto, creare il grafo e poi interrogarlo eh, usa questo metodo qui che di fatto lo fa dentro no? ma è semplicemente una scortatoia di codice quindi non aggiunge nulla allora con queste due osservazioni sul javadoc direi che Facciamo in fretta a scrivere questo. Nel senso che noi dovremo, dunque si chiamava Bellman forno, il nostro grafo aveva come vertici di stop e come archi sempre, non solito, default edge. Ok? Uh, sort of path, uh, Bellman. chiamiamo così la variabile uguale new di questa roba qua, a cui passo come vertice il grafo memorizzato nel modello, dis.graph, e il secondo parametro è il vertice di partenza, che è un parametro che è stato passato a questo metodo, calcolo distanze, quindi start, stop. Quindi, formattiamolo in modo che si legga. Creo un nuovo Bellman Ford Short Spath che ha come parametri il grafo corrente e il vertice di partenza che mi hanno chiesto. Dopodiché, una volta che l'ho creato, vado a interrogare per ogni vertice, qual è la sua distanza. Quindi andrò a iterare su tutti i vertici possibili, ogni volta che ho trovato una distanza vado a ehm, aggiungerla a una mappa che mi devo creare. Quindi mi creo questa mappa, che sarà poi il mio risultato, che sono le distanze vere e proprie, new, che ne so, hash map, ad esempio, che è poi il valore che devo ritornare. E adesso vado a interrogare la mia classe Bellman eh, chiedendogli le informazioni che userò per riempire la mappa. Per ogni stop di arrivo, and stop, che faccia parte delle fermate generali quindi io ho ce l'ho già la collection delle stop ne sono dentro il modello quindi ho tutto per ciascuna fermata la distanza la chiedo a Bellman senti caro Bellman qual è la distanza tra il vertice di partenza e questo end stop e una volta che io ho questa distanza la salvo distanze della mia mappa punto put end stop virgola distanza punto e virgola sì, Tutto il lavoro lo farà questo signore. Noi dobbiamo semplicemente estrarre le informazioni e metterle in bella in una forma che piaccia al nostro controller. Ok? A caso di distanza, dicevamo, riceve uno, uno stop di, di partenza, pardon. E mi calcola una mappa con tutti i possibili stop di arrivo e la relativa distanza. Questo piace al nostro controller, che una volta che ha ricevuto questo, lo stampa. Quindi andiamo a srotolare tutti, stop uh, and stop, tutte le distanze... Punto set per tutti gli stop vado a stampare nel mio txt result, append, magari puliamolo così almeno si vede qualcosa, cosa? String.format, il nome della stazione e la distanza a capo. Quindi il nome della stazione è endStop.toString e il costo è distanze.get di endStop. La mappa mi dà proprio come valore il valore della distanza quando la chiave è il nome della stazione. Append text, perdono, non è append ma append text. Ok, proviamo fin qua. Prima di andare avanti e fare altre cose. Dunque, qui l'interfaccia si è modificata, ovviamente abbiamo aggiunto il testo, dovremo poi renderlo non selezionabile, mi siamo dimenticati di farlo. Carica il grafo. Ok, l'ha fatto, dove è andata la mia interfaccia. A questo punto posso selezionare le stazioni e il search dovrebbe attivare il codice che abbiamo scritto oggi, poco fa. Non funziona, niente, non fa niente perché in realtà sulla console ha sparato delle cose brutte the end vertex is the same as the start vertex. Cioè tra i nostri alla riga Bellman for Bellman for, calcola distanza riga 103, qui in questa nostra chiamata get cost abbiamo incautamente chiesto all'algoritmo senti qual è la distanza verso questo vertice di arrivo che, che era anche il vertice di partenza e eh, la distanza non è definita. No? O perlomeno questa classe no, no. sarebbe sbagliato mettere 0 perché Bernanforce funziona anche con archi negativi, quindi non ha, non ha un valore da ritornare per dirmelo, quindi si arrabbia se io glielo chiedo. Sono già lì che, che, che razza di distanza, vediamo se la documentazione l'avrebbe detto, non l'avrebbe detto. Nel caso del, dell'edge list me lo dice, null se non esiste nessun path. No, non è vero, non mi, dice, non mi dice in nessun caso cosa fa se il vertice d'arrivo è uguale a quello di partenza. Quindi se vogliamo c'è una... Non c'è scritto nessuna parte, diciamo, l'abbiamo scoperto per errore. Questo, se vogliamo, l'importanza della buona documentazione. Quando, quando ci manca qualcosa, una documentazione scritta da altri, pensiamo sempre... La qualità dell'argomentazione scritta da noi. No? Non abbiamo mai voglia di farla, ma l'argomentazione poi serve a distanza. Ma in questo caso è molto semplice: perché basta che tutto questo venga fatto solamente se l'end stop non è uguale al start stop. Not. Se lo stop di arrivo non è uguale allo stop di partenza, allora fai queste cose. E dovrebbe risolvere con l'eccezione. Eh, no, aspetta, devo partire. Questo qui Carica carico il grafo, seleziono una stazione. Ok, e ha stampato un po' di cose. L'abbiamo messa in un hash map per cui non dobbiamo stupirci se saltano fuori in ordine sparso, non alfabetico. Se lo avessimo in ordine alfabetico, potremmo o in fase di controller riordinare il key set, che come set non è un oggetto non ordinato, dovrei travasare una collection ordinata. Per far questo, dovrei verificare che la classe stop sia comparable oppure definirci un comparatore noi allora io mi, sono mi fermo qua mi sono fermato qua anche nell'esercizio che ho preparato prima per me perché nella, quella classe lì non è comparable per cui avrei potuto fare dei passaggi in più non voglio perdere tempo in quello quindi al momento non abbiamo nessun modo veloce e semplice di mettere in ordine se questa classe, fosse, lo stop, fosse stato comparable, avremmo avuto un metodo ancora più veloce per tenerli in ordine alfabetico, queste stop. Inserirle in una tree map, anziché in una hash map. Una tree map è una struttura dati, sempre una mappa, in cui però le chiavi sono ordinate sulla base del comparatore naturale dell'oggetto chiave. L'hash dell map, se vogliamo, è più semplice, perché ha meno requisiti sul tipo di chiave, basta che abbia un hash code, la tree map ti dà in più l'ordinamento degli elementi, ma richiede ovviamente che gli elementi siano ordinabili, comparable. Ci accontentiamo per adesso, sappiamo come agire, basterebbe aggiungere appunto un compareTo all'oggetto all stop, solo che l'oggetto stop è in un package che non è nostro è più complicato. Prima, cosa, prima osservazione, quindi era sono disordinate. Seconda osservazione, di tanto in tanto salta fuori un infinity. Allora a me salta il dubbio, dico ma qui abbiamo sbagliato qualcosa? Cioè ci sono dei punti che non sono raggiungibili da altri? Abbiamo sbagliato a leggere il grafo? O ci sono delle zone disconnesse nel trasporto pubblico regionale SFM, che è il grafo che stiamo usando? Viene il dubbio che perché mai Alba non sia raggiungibile da Asti. In realtà vedete che Alba ci sono due stazioni, quella ferroviaria e Underscore B, che di solito sono le fermate dei bus sostitutivi, che sono di fronte alle stazioni, così sempre. Allora, GTT Alba maledizione che non sono in ordine alfabetico ma da qualche parte, spero che ci sia eccola qua da asti si raggiunge, si raggiunge con tanta pazienza ma si raggiunge 14 fermate intermedie quindi in realtà e lo vediamo se io, prendiamo Alba che abbiamo preso come esempio, se io parto da Alba posso raggiungere molte stazioni, già direi tutte, e vedete che infinito è associato a quasi tutte i B, il B. Se io invece prendo Alba B, la stazione del bus, mi darà raggiungibile tutte o tante altre stazioni di bus, ma non quelle ferroviarie, Porta Nuova non raggiungibile. Perché? È vero che non è raggiungibile? No, è raggiungibile però bisognerebbe tenere in conto di un'informazione in più di cui noi non abbiamo tenuto conto in questa costruzione del grafo, quando abbiamo costruito il grafo, che è il concetto di stazione. Quando ho parlato del GTFS ho detto che c'è un concetto di stazione che, più, che raccoglie più fermate. Quindi all'interno della stazione di Alba ci sono due fermate e è possibile ovviamente transitare da una stazione all'altra, a piedi. Non c'è una linea non c'è il tram, no? il pulmino che ti porta dalla fermata del pullman al binario del treno te lo fai a piedi il fatto che tu te lo possa fare a piedi lo capisci perché quelle due fermate quelle due stop sono nella stessa station questa quindi informazione c'è nel grafo GTFS non l'abbiamo letta nel costruire il grafo abbiamo semplicemente ragionato sulle fermate contigue delle corse senza andare ad aggiungere gli archi tra ogni coppia di stop presenti all'interno della stessa stazione sospetto che se aggiungessi anche questa informazione nel grafo cosa che sarebbe giusto fare questo grafo risulterebbe connesso completamente vedete che anche alcuni bus non sono raggiungibili da altri qui stiamo partendo dalla stazione bus ma quest'altra stazione di Borgone B non è raggiungibile perché probabilmente non ci sono coincidenze di bus che fermino la stazione bus e ripartono sempre una stazione bus ma ci sono dei tratti di treno da fare allora io mi sono convinto ma devo verificare che è giusto che il grafo che abbiamo costruito è corretto ma incompleto cioè non ci sono errori nel programma è incompleto perché non abbiamo tenuto conto della delle corrispondenze tra una, due fermate della stessa stazione. Segniamocelo come cosa da fare. Costruire meglio il grafo. Perché il primo dubbio che mi è venuto è che ci fosse qualche baco nella costruzione del grafo stesso, nella query SQL, in chissà da qualche parte. In realtà c'è, ma perché abbiamo dimenticato un pezzo. È più un baco concettuale che non un baco di codice. Peccato perché di solito un codice è più facile da correggere. Ok, qui siamo a livello base. Adesso quello che vorremmo fare è renderlo un pochino più carino da vedere. Allora, il primo passo magari è proviamo a mostrare questi dati sotto forma di tabella, come vi ho fatto vedere prima, e non sotto forma di testo scrollabile. Allora, andiamo a vedere in JavaFX come sono rappresentate le tabelle. Beh, la tabella... Sappiamo cosa aspettarci, qualche cosa che rappresenta dei dati che per loro natura sono in forma tabulare, fatta di molte righe, e di solito le colonne hanno una loro uniformità, nel senso che ogni colonna ha un'etichetta, un nome e contiene dati che sono tutti dello stesso tipo, il cognome, il nome, tutti i nomi, tutti i numeri di telefono, tutti gli indirizzi di mail. Quindi in qualche modo una rappresentazione tabulare ce la possiamo immaginare come una vista su una collection immaginatevi un array list o qualcosa del genere in cui le righe rappresentano i vari elementi della collection qui ce ne possono essere di più o di meno in funzione di quanto è, lunga, quanto è popolata questa collection e le colonne invece rappresentano gli attributi degli elementi della collection, quindi se ci metto dentro un oggetto che è un oggetto persona, avrà un nome, un cognome, una data di nascita, un indirizzo di mail e altre cose. Eh? In più, la, quindi questo nodo che si chiama tableView in JavaFX ha questa funzione, e in più scopriremo che ha molte cose carine, automatiche, cioè molti automatismi che già ci si aspetterebbe da una tabella. No, il bello di questo è che non è una tabella diciamo così, statica ma permette molta interazione all'utente. Con poco sforzo, sempre premesso. Allora, attenzione solo, non confondiamoci da due cose completamente diverse che sono entrambe in JavaFX. A prima vista dicono, ma è la stessa cosa. C'è una cosa che si chiama grid pane e un'altra che si chiama table view. Sono due nodi diversi di JavaFX. Il grid pane è un elemento un nodo di layout, è un pane, come dice il nome, no? Ricordate dall'inizio, i pane sono gli oggetti che permettono di disporre altri oggetti. I pane in sé stessi non sono visibili. L'utente non li vede, non li tocca, ma servono per determinare, per vincolare la posizione degli altri nodi figli di questi pane, di questi pannelli. Quindi c'è un grid pane che serve per disporre gli elementi su una griglia bidimensionale. Il grid pane esso stesso è invisibile ma i suoi figli avranno delle proprietà che sono di fatto il numero di riga e il numero di colonna che serve per posizionarli. Poi giocando con, gli, con le larghezze delle righe e delle colonne riesco a creare dei layout anche complessi, ma sempre vincolati diciamo, a posizionare gli elementi in corrispondenza delle caselle di una griglia. E infatti vedete che il grid pane è un nodo nel package layout. Invece noi stiamo parlando di un table view che è un nodo terminale, un control, qui dentro layout è un pane, lui ha, ha dei figli, per funzionare, per servire a qualcosa, deve avere dei, dei children, dei nodi figli da visualizzare. Questo invece è un nodo terminale, una foglia, un figlio, che poi verrà inserito dentro un pane da qualche parte, che è nel package control, control come, come button, come box, choice eh, box come textarea, sono tutti control. Quindi è un nodo finale destinato a visualizzare i dati per l'utente e permettere all'utente di, di interagirci. È anche molto diverso il tipo di informazione che può essere contenuto. A sinistra, dentro le caselle del grid pane, ci metto qualunque nodo, eventualmente altri container. A destra ci metto dei dati. Una tabella contiene dei dati, dati sono numeri, sono stringhe, poco altro è possibile inserire in una tabella ed è più strutturata come forma. Quindi distribuiamo due cose che a prima vista si somigliano, ma perché noi siamo abituati in Word a disegnare una tabella e la usi in entrambi i modi a seconda di come ti serve. Invece qui sono due oggetti completamente disgiunti, ok. Dal punto di vista della programmazione, come è fatta questa tabella? Beh, di fatto, per ottenere una tabella, una table view, chiamiamola tabella, per brevità, abbiamo bisogno di due tipi di oggetti. Lo vedete qua, una table view, che è la tabella vera e propria, e poi tanti oggetti di tipo table column, uno per ciascuna colonna. Quindi la combinazione di questi due oggetti permettono di definire una tabella. Perché servono oggetti tipo Table Column? Ma perché le colonne hanno delle proprietà. Cioè a una, una tabella non basta sapere quante colonne hai. Ti interessa sapere come si chiamano, quanto sono larghe, se sono ordinate in modo crescente e decrescente, eccetera, eccetera. Che tipo di dati contengono. E questa è l'informazione che ha ciascuna colonna. Non è un'informazione che posso memorizzare a livello di table, che sia uguale per tutti. Quindi JavaFX ci obbliga a costruire, ogni volta che vogliamo costruire una, una tabella con sei colonne, a costruire sette oggetti. Uno è la table e gli altri sei sono le colonne. Questo lo facciamo interattivamente con lo scene builder ovviamente. Poi a livello di codice dobbiamo spiegare alla libreria quali sono gli oggetti che vogliamo mettere dentro queste queste tabelle. Perché è vero che la tabella mostrerà del testo, ma questo testo non sono stringhe alla rinfusa, sono stringhe che magari sono estratte da proprietà di oggetti, di Bing. Quindi la tabella, dicevamo, ogni riga rappresenta un oggetto da una collection. Allora la table view è parametrizzata col tipo degli oggetti che contiene. Non ci stupisce, ce l'avevamo già sulla choice box questo. Mostrava il testo, il toString dell'oggetto, ma in realtà memorizzava il riferimento all'oggetto vero. Quindi potevamo farci ciò che volevamo sull'oggetto. La stessa cosa sulla table. Devo dire a tabella tu conterrai oggetti di questo tipo. E in più dovrò dire alle colonne qualche cosina in più. Perché dovrò dire alle colonne... Eh, Innanzitutto qual è il tipo dell'oggetto su cui la tabella è costruita? Ovviamente sono legati i due. Se costruisco una table view con uh, tipo stop, per continuare l'esempio, delle fermate, eh, la colonna sarà parametrizzata ovviamente dal tipo stop, lo stesso della tabella. E poi c'è un secondo tipo, che è il tipo specifico, del parametro visualizzato in quella colonna e il nome della fermata sarà string, se la distanza sarà double o integer, cioè quella colonna visualizza dati di tipo t estratti da oggetti di tipo s, s sono gli oggetti della collection, della tabella. E quindi tendenzialmente le varie colonne avranno tutte lo stesso S perché è il tipo base dell'oggetto contenuto nella tabella, è lo stesso della table view, deve essere lo stesso. E il secondo tipo, il secondo parametro invece può essere variabile, può, non deve, perché magari sono tutte stringhe e sarà sempre string, string, string. Ok, quindi così costruisco questa tabella. Una volta che l'ho costruita, quindi semplicemente aggiungendo questi due oggetti ma con lo simbuilder è facile, ci sono tutta una serie di automatismi che vengono gratis, eh, vabbè, alcuni più, altri meno. Ad esempio il fatto che le colonne siano ridimensionabili sia in base a un algoritmo, per cui di specifico le larghezze minime e massime, lui si ridimensiona come vuole, sia dall'utente direttamente eh, a, a, a runtime. La possibilità, ma per il momento non lo vediamo, Uh, non solo di usare una tabella per visualizzare i dati, ma anche per modificarli, cioè l'utente ci fa doppio clic in una cella e lo modifica. Di per sé quello sarebbe semplice, il problema è dargli la, la logica dietro che modifica poi l'oggetto sottostante, lo, ri, lo riaggiorna nel database, insomma. Mm, no, non, non ci addentriamo in queste cose. E l'utente se lo, se lo lasciamo, chiaramente sono tutte potenzialità, può scambiare l'ordine delle colonne, riordinarle. Addirittura è possibile avere delle colonne annidate, quindi una colonna che ne raccolga diverse, tipo data, giorno, mese, anno, su tre colonne diverse e visualmente me le, me le fa vedere. In modo abbastanza semplice, tutto sommato, queste cose. No? E eh, anche le singole colonne a loro volta sono smart, no? sono furbe, hanno già degli automatismi, tipo il fatto di poter da programma mostrare e nascondere una colonna, questo è comodo avere un nod apposta per le colonne. Eh, avere l'intestazione, le colonne di date e l'ordinamento delle colonne. E poi ovviamente posso modificare anche la modalità di ordinamento in base alle proprietà dell'oggetto colonne. Ehm, il passo dopo. Beh, ciò che manca è come riempire la tabella di dati. Allora Facciamo un passo alla volta. Prima proviamo a disegnarla questa tabella e poi vediamo come popolarla. Così facciamo un passettino alla volta. Prendo lo sim builder e aggiungo una tabella. Allora io la potrei aggiungere qua sotto però poi mi diventa troppo lungo, largo, non ci sta. Spendiamo un attimo a mettere i tab che vi ho fatto vedere prima. Sono abbastanza facili così è possibile visualizzarne uno per volta come contenitore c'è un tab pane e un tab questa è una caratteristica puramente visuale quindi non cambia per nulla la programmazione java io posso inserire dentro il mio view box, al posto della textarea un tab pane pannello che contiene i tab la metto, per ora la metto sotto questo tab pane contiene due, uno, o due, o più tab. Questi tab, a loro volta, è come fossero delle piccole finestre, quindi contengono un contenitore, un pane, che può essere qui, in questo caso viene inizializzato con un anchor pane, che è il più semplice dei pane, quello in cui do le coordinate. Quindi in realtà ho questa gerarchia, il tab pane è unico. Il tab pane ha tanti tab, ciascun tab contiene al suo interno un altro pane, un altro pannello, che sarà dedicato a ospitare i contenuti veri e propri. Quindi io questo textarea, che prima era direttamente nell'hbox, box nel v -box, scusate, la posso spostare come figlia dell'anchor pane del primo tab. Guardate, guardate come è cambiato hbox. La prima hbox sono load graph, la seconda sono search, poi nel terzo elemento dell'H-box, del VBOX. Scusate, in verticale ho il tab pane. Tab pane ha due tab. Dentro il primo c'è la mia textarea, La textarea non la posso mettere direttamente dentro il tab, ho bisogno di un contenitore in mezzo per di fatto definire la posizione. Questo Ancor pane è un oggetto molto, scusate, non ancor pane, il tab, è un oggetto molto stupido, molto leggero, come vedete ha pochissime proprietà. No, è quasi vuoto come proprietà il tab. Il tab pane ne ha tante, ma il singolo tab ne ha abbastanza poche. direi che essenzialmente ha solo il nome. Poi posso agganciarci gli eventi quando viene selezionato o deselezionato, e basta, essenzialmente. Quindi, non so, il primo potrebbe essere chiamiamolo log perché mettiamo il log testuale, e il secondo è table perché facciamo vedere i dati in forma tabulare. Ho definito dei nomi ai tab, e poi tutto il resto avviene in automatico. L'unica cosa che devo ancora magari ritoccare sono le dimensioni della textarea in modo che in qualche modo riempiano bene o decentemente questi tab, poiché sono dentro un ancor pane, eh, quello che posso fare è dire che la textarea occupa l'intero ancor pane, cioè occupa tutto lo spazio, lo riempie. E questo è abbastanza facile perché tasto destro, fit to parent. Cioè l'elemento figlio, la textarea, fatemi dire fitta, assume le dimensioni esatte dell'elemento contenitore. Tac. E così è tutto grosso così. E non, ci devo, e non devo impazzire con le... Eh. Ciò che è successo, lo vedete qua, è che lui ha vincolato questi constraint anchor pane. Nel caso degli anchor pane io posso posizionare un elemento definendo le distanze che questo elemento deve avere rispetto a ai quattro margini, oppure a uno, o due, o a tre, o a quattro, o a nessuno dei margini. Eh? Posso definire dei vincoli. Questo qua graficamente mi fa vedere che se è tratteggiato vuol dire che l'oggetto è libero di, libero di muoversi rispetto a questo margine. Libero ovviamente nel rispetto degli altri vincoli che avrà. Se invece è rosso, indica che l'oggetto è vincolato rispetto a quel margine. Allora, se io metto un vincolo di 0 rispetto a tutti e quattro i margini, di fatto l'ho incollato in alto, in basso, sinistra, destra ai margini dell'elemento che lo contiene. E quindi non si muove più. Um, ok. Vediamo un po' come funziona questa cosa prima di aggiungerci la tabella. Qui non devo modificare il codice Java neanche di un bit, perché il tab sono elementi puramente visuali, dicevo. No dai, devo far lanciare questo. No, mi, stavo, mi stava prendendo il main del model. Ok, salta fuori così. Load graph. Scelgo una stazione, search, è uguale a prima, salvo il fatto che poi io ho la possibilità di commutare su visualizzazioni alternative degli stessi dati, per comodità mia. Magari lo vorrei fare un pochino più largo, perché no, beh, si allarga già da solo. Ovviamente adesso la textarea è più furba di prima, tutto sommato. Beh, non tanto, l'altezza non aumenta. La larghezza però si adatta a quella del tab container che lo ospita. Ok, aggiungiamo la tabella. Non abbiamo modificato, lo ricordo ancora una volta, neanche una riga di Java. Eh. I tab sono trasparenti alla programmazione. A meno che non vogliamo andare esplicitamente a intercettare l'informazione di chi è visibile e chi non è visibile, per il resto è come se avessimo una videata molto più grande, ma è l'utente che sceglie quali parti vedere. Table. Allora, aggiungiamo una tabella. Magari decidiamo di allargare un pochino questa cosa, va? Eh? Fa un po' male a livello di editing, ma se dobbiamo mostrare dei dati ci serve. Ok. Allora, table, abbiamo detto che si usa l'oggetto tableView. Quindi all'interno dell'AnchorPane pane del secondo tab della mia tab pane, metterò una tableView. Qua. TableView, che anche essa la definirò in modo che occupi l'intera dimensione del contenitore precedente. Il fatto di avere un anchor pen e un fit di fatto rende trasparente l'anchor. come se non ci fosse. O occupo il contenitore. Allora, di questo cosa devo definire? Ora, table view, andiamo un po' a vedere che proprietà ha. Uh, editable, sì o no? Cioè voglio che l'utente la modifichi, per il momento no. Table menu button, cioè vuoi avere dei bottoni uh, vedete che qua a destra, per poter selezionare degli elementi quando dobbiamo fare operazione di editing, no? ce l'avete a volte in molte cose, seleziona e poi dopo cancella tutto, aggiungi aggiorna, ma in questo caso ci serve una cosa molto più semplice. A livello di nodo, disabilita, rende visibile, eccetera, eccetera, sono tutte le stesse cose. Il layout l'abbiamo agganciato alla precedente, e a livello di proprietà, oltre all'ID, di fatto non ho quasi nulla, queste sono le proprietà comuni a tutti i nodi, il drag and drop, eccetera, perché il grosso del comportamento viene definito dalle colonne. Ma poi di fatto il comportamento di una tabella, quello è, diamogli solo un nome, table stops. Le colonne sono due, questi due oggetti qua, table column, table column, innanzitutto avranno un titolo, un text che definisce il titolo quindi sono stop la prima e la seconda la chiamiamo distanza eh, dunque, questa interfaccia è la tua inglese distance quindi l'attributo principale è questo e poi l'altra cosa che ci interessa è definire vedete che le proprietà il layout della colonna non ripetono quelle generali di tutti i nodi perché la colonna poverina è inchiodata dentro la sua tabella ciò che può decidere è la sua larghezza essenzialmente quindi diciamo con lo stop magari diamogli una larghezza preferita di 150 così viene larga come questa qui larghezza massima a piacere può essere aumentata la distanza può andare a questo e a livello di eventi di codice non c'è nulla da fare a meno che noi non decidiamo di abilitare le funzionalità di editing e allora a questo punto dobbiamo mettere il gestore per l'evento quando inizia e quando finisce la modifica. Ma per ora diamo solamente colonna, eh, dunque chiamiamo table call stop e l'altra la chiamiamo table call distance. dei nomi, degli, degli ID, in modo da poterli poi manipolare da codice. Ok? Salvo. Vado ad aggiungere questi nuovi campi al controller, che sono qua. Table call distance, table call stop e table stops. Quindi la tabella e le due colonne tre oggetti, perché la mia tabella ha due colonne. Li aggiungo al controller. E oltre al fatto che table view e table columns li devi andare a importare, occhio sempre, leggete tre volte di beccare JavaFX e non JavaX, oltre dicevo, a... Ehm, importare i package, devo sostituire quei punti interrogativi con dei tipi di oggetti veri. Allora, la domanda è, che tipo di oggetti memorizzo in questa tabella? Ogni riga di questa tabella, cos'è? Datemi il nome di un oggetto. non è stop. Stop ha tante altre proprietà che qui non ci servono, ma pazienza, non la vedremo. Ma ne manca una che è la distanza. L'oggetto stop dei Bing non ha distanza. E dal, dal modello mi arriva una map. Ma una map tiene separate le chiavi dai valori. A noi serve una cosa che non abbiamo ancora, una collection, di elementi, ciascuno dei quali metta insieme uno stop e una distanza. Un oggetto nuovo. Non una stringa che contiene il nome dello stop, lo stop direttamente e la distanza. Un bin a uso e consumo di questa tabella. Giusto? Cioè ogni riga deve contenere informazioni di uno stop e un informazioni di distanza. Noi non abbiamo al momento nessun oggetto, nessun bin che contenga dentro entrambe le cose. Quindi non possiamo usare nessun oggetto che già esiste. Ce ne costruiamo uno. Visto che questo oggetto viene pensato, lo creiamo solamente con l'unico scopo di alimentare quella tabella, anziché creare una classe a parte, posso creare una classe annidata dentro il controller. Giusto, così è chiaro che serve solo il controller un BIM piccolissimo e lo posso creare direttamente dentro il controller se non lo creo come classe a parte è uguale, è solo questione di di comodità quindi per poter dare un nome a questo oggetto diciamo che mi crea una classe annidata dentro il controller eh, anche pubblica, non mi interessa renderla privata, però la metto lì così è chiaro che non, è, non fa parte del modello, non fa parte dei bin, non è una classe di utilizzo generico, è una classe specifica eh, per fare cosiddetto backing, cioè ciò cioè che sta dietro la tabella. Lo chiamo stop distance, perché contiene dentro uno stop e una distance, proprio oggi la fiera della fantasia. Che cosa avrà dentro? Eh, private, stop, stop, private, double, distance. Indovinate un po' cosa ci serve? Un costruttore, get a set. Quindi get and set, distance, and stop, e poi un costruttorino un bin semplice semplice che però mi serve, stop distance l'ho chiamata, che è una classe interna a, G, a gtfs controller. Quindi qua la table view posso dichiarare che contiene oggetti di tipo stop distance. E queste colonne a loro volta, vabbè ovviamente anch'esse, Dovranno essere parametrizzate col primo parametro se deve essere sempre uguale, cioè il tipo di oggetto della tabella. Il secondo parametro è il tipo di dato visualizzato. Nel caso della colonna stop sarà un stringa. Non visualizzo uno stop. Stop è un oggetto complesso, non si può visualizzare di per sé. Visualizzo una sua proprietà, cioè il nome della fermata. E il secondo table column distance è un double. Quindi queste colonne dovranno fare l'operazione di rimappatura da un oggetto estraendone il nome dello stop come stringa o il valore della distanza come double. Okay. riassumendo i passi abbiamo inserito la tabella abbiamo dato il nome alle colonne abbiamo dato un id alle colonne e poi abbiamo parametrizzato la tabella e le colonne con i tipi di oggetti con i eh, quali dovranno lavorare l'oggetto non ce l'avevamo non c'è nessun bin che facesse al caso nostro, ce cioè lo siamo creato la classe leggera in questo caso interna. finora il programma non fa ancora nulla non abbiamo aggiunto nulla, solamente dichiarazione di oggetti, quindi dobbiamo però imparare come fare a usarli questi oggetti. Quindi a questo punto gli oggetti dovrebbero essere pronti, dobbiamo imparare a metterci dentro i dati. Allora, la table view, quindi la tabella, che è personalizzata col tipo di un oggetto, nel nostro caso stop distance, eh, contiene una proprietà che si chiama items, come tutti gli altri controlli che contengono delle voci. Quindi avrà un set items, un get items, eccetera eccetera. Per cui questa proprietà items è una collection, in particolare una observable collection. Observable collection sono tipi di liste, tipi di collection che hanno al loro interno il meccanismo del binding che abbiamo visto la volta scorsa, cioè quando cambia il dato sottostante questa variazione è osservabile dalla table view che quindi può reagire in automatico senza bisogno di modificare il dato. Ma per ora teniamolo come dettaglio. È una collection di oggetti di tipo stop distance nel nostro caso. Quindi noi andremo a popolare la tabella con gli oggetti di tipo stop distance. Facciamolo. Facciamolo dove? Eh, possiamo farlo nel nostro metodo search. Qui analizzavamo le distanze, stampavamo sulla finestra di log tutto. In parallelo, man mano che stampo, posso aggiungere una riga alla tabella. Allora, anche qui posso fare la stessa cosa. Table, inizialmente svuoto la tabella. Table stops.clear. Eh, non clear della tabella, del getItems.clear, alla fine è una collection. E poi ciò che posso fare è aggiungere a questa collection i vari oggetti che, che trovo. Quindi avrò tableStops.getItems, la collection di item associata alla tabella, aggiungici, add, add. scusate. Aggiungi un nuovo oggetto di tipo stopDistance. E il costruttore vuole come primo parametro lo stop che è endStop nel nostro caso e la distanza che è quella che mi è data dalla mappa, quindi distanze.get di endStop. stop. Quindi, cosa faccio? Stop per stop, mi costruisco un nuovo oggetto, stop distance, che ha riferimento a quello stop e alla sua distanza. Questi oggetti li accodo, man mano che li creo, che li scopro, li accodo alla collection di items della tabella. E quindi la tabella mi si riempie con le stesse informazioni. Vediamo cosa succede. Carico il grafo, seleziono una fermata, search, allora, cosa vuoi? Mm. Null pointer a 152. anche clear. Allora, due possibilità. Uno è che non mi abbia preso GTFS. il fxml Infatti. Ok. Non aveva aggiornato, ricordiamo ricordiamoci, se... Eclipse non se ne accorge sempre quando la modifichiamo da fuori. Allora, qui non è cambiato nulla. La table È vuota. Oppure no. Rifacciamo il rallentatore. Carico il grafo. Seleziono la stazione. Questa table vedete che non contiene nulla. Nel senso che non ha nessuna riga. Se faccio search, compaiono le righe, ma non i contenuti. E le righe, se andassimo a contare, sarebbero proprio 132, anzi 131, perché se stesso non c'è. Quindi le righe, la tabella, contiene adesso i dati, perché man mano che li stampavamo, li abbiamo aggiunti alla tabella, sarebbe strano che non ci fossero, ma non sa come visualizzarli. Questo l'ho sintetizzato qua dicendo gli item della tabella memorizzano i dati, ma non li visualizzano. Il compito di visualizzarli è il compito delle colonne. Ogni colonna, e qui c'è un giro un po' contorto, ma non così tanto, Deve conoscere, deve sapere quale proprietà visualizzare. Cioè, la prima colonna deve sapere che deve visualizzare la proprietà stop dell'oggetto stop distance, e la seconda colonna deve sapere che deve visualizzare la proprietà distance dell'oggetto stop distance, relativo ovviamente alla, a ciascuna singola riga. Come fa a saperlo? Beh, di sicuro non va a leggere. Il nome scritto sulla colonna, perché il nome può essere qualunque cosa, è una stringa descrittiva. Da qualche parte gli devo dire, guarda, cara colonna, quando vai a popolare quella casella, prendi questa proprietà. Di fatto ci vuole una sorta di, lo chiamano callback, cioè un metodo da richiamare che gli dia il valore che gli serve. Perché la colonna deve essere in grado di visualizzare qualunque cosa, quindi deve chiedere all'oggetto stesso, senti tu, Cosa vuoi che io visualizzi di te, detto in termini terra-terra? Di fatto, il caso generale è complesso, perché di fatto la colonna chiama un metodo di callback che è definito all'interno di una factory. Questa frase qua potete, potete dimenticarla. No? Cioè deve avere un metodo al suo interno che gli permette di creare le celle, questo indica factory. E, delle, e una volta che l'ha creata, visualizzarla. Il caso semplice è che ciascuna cella ciascuna col di, una, di una colonna deve visualizzare semplicemente una proprietà di un oggetto esistente. Allora in questo caso la factory di cui parlavamo c'è già, è già fatta, e si chiama Property Value Factory. Cioè una classe che è capace a costruire, factory, un valore di una proprietà di un oggetto. Un valore da visualizzare nella tabella, corrispondente alla proprietà, all'attributo di un bin. Questo ci spiega come fare. Io ho una table view che è parametrizzata con, una, con un qualunque bin. Le colonne sono parametrizzate col tipo del bin e il tipo del valore, in questo caso nome e cognome, sono sempre string. Per dire che la prima colonna deve visualizzare il nome, e la seconda il cognome, dico alla colonna, questo è il nome, l'id della colonna, di usare come metodo di factory per creare i nuovi valori delle celle, un metodo di factory, property value factory, che vada a leggere la property che si chiama first name. Questa roba che metto qua, tra virgolette, è il nome della property del bin sottostante. La property chiama first name vuol dire che il bin deve avere un metodo che si chiama getFirstName e alla factory devo dare questo, in modo che lei sappia come si chiama il metodo get. Qui dietro c'è della reflection, perché questo metodo qui, questa property value factor, chiamerà un metodo il cui nome sarà get più quello che gli passo come stringa. Ma questi sono tutti i problemi suoi, come funziona dentro. A noi basti sapere che alla colonna dobbiamo dire che il modo per costruire nuove celle è estrarre il valore, costruirle prendendo il valore della proprietà che si chiama first name. E il nome di questa, il parametro stringa di questa factory deve coincidere col nome del parametro e deve esserci, col nome della proprietà, e deve esserci un getter corrispondente. Se non c'è il get lui non può leggere la proprietà. E basta, tutto sommato. Quindi significa che questo quando lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare all'inizio. Nel controller, nel metodo initialize, dobbiamo dire alle, tabelle, alle colonne questa è un'informazione generale, è indipendente dal fatto che dentro ci siano dei dati o no. Stiamo dicendo alla colonna, cara colonna, quando vorrai visualizzare un dato, quando mai dovrà succedere, fai in questo modo, costruiscilo in questo modo. Quindi per la colonna, table, column, stop. Set, sell factory, cell value factory, di new eh, property value factory di come si chiamava il nostro argomento stop cioè la proprietà una delle due la proprietà dell'oggetto stop distance che vogliamo visualizzare nella prima colonna Cos'è che non va? Is not applicable. Ah, perché non è object object, ma è... Eh, scusate. Stop distance, virgola, string. Ok. Quindi ovviamente qua la parametrizzazione è la stessa della colonna. Ciò che cambia, cioè l'unica informazione nuova che abbiamo dato è questa. Colonna, fammi vedere la proprietà che si chiama stop. E all'altra colonna, copia e incolla, l'altra colonna si chiama table call distance, ovviamente avrà una property value factory che, che costruisce dei double, la, fa la fabbrica fabbricherà dei double, pescandoli dalla proprietà distance del bin stop distance. Quindi il lavoro delle colonne è questo. allora se è vero chiudiamo un po' di roba dovrebbe andiamo sulla tabella carichiamo il grafo scegliamo oggi scelgo alba mi viene così cerca Non abbiamo modificato il codice che riempie la tabella, quello c'era già. Abbiamo solo in fase di inizializzazione del controller spiegato bene alle colonne cosa dovevano mostrare, perché le colonne vedevano dei dati dentro ma non sapevano quali proprietà prendere e mostrare. E quindi qui abbiamo le stesse cose sotto forma di tabella, che è tutte le comodità che vogliamo, ridimensionabile, ordinabile, se io clicco sulla colonna... Me la ordina per valori crescenti, per valori decrescenti, oppure non ordinata. Quindi per valori crescenti riesco a vedere subito quali sono le stazioni a distanza 1, quindi adiacenti rispetto a quella di partenza, a distanza 2, a distanza 3 e così via. La distanza massima sono 22, le altre per via della carenza nella costruzione del grafo che abbiamo discusso prima non sono raggiungibili. Oppure posso andare per ordine alfabetico, quindi ordinare per stop alfabeticamente. Um, L'oggetto stop non è ordinabile, ma poiché questa colonna visualizza delle string, le string sono ordinabili, quindi riesco a ordinarle anche se lo stop non ha un comparator, perché comunque sto visualizzando una string alla fine, che corrisponde all'oggetto stop, ma viene ordinato per string, quindi crescente, decrescente, eccetera se vogliamo un piccolo passetto avanti che potremmo fare è toglierci di mezzo tutti questi infiniti se vogliamo magari nel log lo lascerei visto che deve essere proprio no, per definizione di log dirmi che cosa fa come fosse la console ma nella tabella questi infiniti lo toglierei un pochino brutto da vedere giusto per non popolarla di cose inutili questo basta semplicemente nel controller Aggiungo questi item solamente se, adesso sono stufo, non voglio scrivere per terza volta distance.get, fatemelo mettere qua, facciamo il costo. che avere un, un frammento di codice replicato in tre posti mi fa star male allora if cost diverso dunque infinity è una costante che andiamo a pescare da qua eccolo qua, positive infinity se costo non è questa costante infinity allora Aggiungilo alla tabella. Al lo stampa comunque, ma è una tabella solamente se non è infinita. Proviamoci. Quindi, carico il grafo e cambiamo. Questa volta prendiamo qualcosa con la S. Salas. Vai. Questo me lo dimostra così, io potrei già anche a livello di colonna preimpostare l'ordinamento crescente. Cioè, quello che fa l'utente di selezionare l'ordinamento lo posso fare anch'io via programma, settando le proprietà, e quindi senza bisogno di ordinare la collection, ordino la visualizzazione dei dati della tabella, che è più comodo perché fa lui e non devo fare io. Altrimenti dovrei definire un comparable per, per distanza, Okay? Quindi quando abbiamo dei dati strutturati da mostrare non è molto più complicato mostrarli, anzi rischia di essere più semplice mostrarli in una tabella che non direttamente come testo, sicuramente sono più facili da consultare. L'unico passaggio secondo me un po' complicato è questo, di queste factory da dare alle colonne. E ovviamente avere a disposizione un oggetto che corrisponde esattamente ai dati di ogni riga della tabella. Esattamente, può avere anche più campi che noi non usiamo, però deve avere tutti i campi che ci servono per visualizzarlo in un oggetto unico. E ci togliamo di mezzo, se vogliamo visualizzarlo, visualizzandolo sotto forma di tabella, ci togliamo di mezzo la necessità di dover formattare il messaggio in qualche modo intellegibile, decente, perché la formattazione me la fanno già le colonne, quindi da quel punto di vista lì eh, abbiamo meno problemi di questo genere. Però vedete che la quantità di codice per mettere dentro una casella di testo e per mettere dentro una tabella a zero gli elementi, li aggiungo, mi serve un oggetto di appoggio e semplicemente inizializzare bene le colonne. vi okay. allora, avevo promesso i tabelli grafici ma l'ora è arrivata quindi i grafici li dobbiamo rimandare facciamo un po' di intervallo